io dovrei parlare di una cosa seria però speriamo di riuscire allora alla trazione che viene applicata durante una pratica specifica dell'extension dei capelli analizziamo gli aspetti più poco comuni in questo fenomeno allora io ho scritto due caratteristiche le shock e extension sono state ancorate a un numero insufficiente dei capelli, Quindi la loro resistenza alla trazione sarà inferiore. Le shock e gli extension sono state ancorate a capelli trattati da prodotti chimici, mesh, permanenti, tiraggi, eccetera, che ne alterano la struttura molecolare bella sta parola molecolare però mandava a dirlo e l'ho detta ma che cos'è la trazione la trazione è uno degli sforzi meccanici elementari cui può essere soggetto un corpo facciamo un esempio se prendiamo una corda e applichiamo alla sua estremità dei pesi questi si allungheranno ma se questi pesi fossero superiori eserciterebbero una trazione eccessiva e potrebbe quindi la corda la porterebbe alla rottura tutto ciò può accadere anche ai capelli se riflettiamo su quanta forza sprigionano quando li spazzoliamo consideriamo il braccio come una leva una donna riesce a sprigionare fino a 60 kg di trazione. Ma quanta trazione si possono sottoporre le stescio prima che si spezzino? Il punto di rottura da noi misurato per ogni singola ciocca è di 15 kg poi manderò un po' più nel dettaglio perché 15 kg dobbiamo contare i capelli ma nel corso di formazione questo ve lo spiegherò meglio. Questo valore può cambiare sempre a seconda della quantità dei capelli naturali a cui è ancorata la ciocca e Il consiglio migliore da dare a una cliente per ammortizzare il più possibile questo fenomeno e quindi spazzolare i capelli tutti insieme. Abbiamo raccontato il punto di rottura. È un qualcosa di tecnico proprio per il parrucchiere che è appassionato a extension. Può essere interessante anche per la gente comune, però questo è per voi parrucchieri del gruppo Callori. Group Academy. Grazie dell'ascolto e ci sentiamo alle prossime. Eh, sto studiando, eh, sto studiando moltissimo proprio perché, eh, parlando in pubblico, devono cambiare per forza queste emozioni. Io cerco di portare avanti questa educazione sull'AIE Station i parrucchieri che portano sul taglio dei capelli, sul colore a me mi ha appassionato sempre questo, questo modo di eh, lavorare adesso eh, vorrei che voi mi postiate qualche vostro lavoro per discuterne insieme nel gruppo Callori Group Academy vi aspetto, ciao ciao